Adesso siamo vecchi, non c'è niente più. Quali erano le campagne dove andavi a lavorare? Eh, c'erano tante campagne, io non, ho, non so quante campagne ho girato. Tutto il, dimmeli, comune, di di, Pazzano, dimmeli, dimmeli. Tutto il comune di Pazzano l'ho girato. Come si chiamavano? Quelle dove andavi più spesso? Più spesso andavo a Finocchio d'Inverno. Sì. Gli erano giù d'estate. E tuttora ancora ci vado qualche volta a Gianadangelo. Sì? Eh. Ma che devo Ci andare? vai con la macchina adesso? Eh certo, è vero. Una volta come andavi? A piedi. Quanto no? ci voleva? Un'ora e mezzo nel oh, cammino. Mamma mia. La mattina un e un'ora e mezza la sera. E lavorare al giorno. E Pure il giorno? tu andavi a d'Angelo? Ah no, che era suo proprio. Ah, era tuo? Eh. E che si coltivava Giana d'Angelo? Eh, che si coltivava. La vigna, facevamo gran turco, fagiola, pepe, melanzane, facevamo una cosa di tutto, patate, tutto, pomodori. una cosa di tutto. facevamo. C'è l'acqua bellezza. C'era la fonte, la bella. No, sì, dove facevamo come si chiama? dove si innaffia, no? c'erano tre fonti grandi, però dovevamo fare oltre un chilometro di, di acquedotto ah. a piedi. E dove sono queste tre fonti? Eh, erano una parte chiamata Ceravolo. Ceravolo, vallone Ceravolo. Vallone sulla, Ceravolo. sulla carta dice vallone Ceravolo. E eh. eh, ci eh, sono ancora? Eh, e adesso Fortetta. lì. Sotto il tappo c'era il vallone ceravolo con queste foto. Mm. e perché non andavate al tappo era più lontano? E lì non c'era... Eh, niente. strada allora. Ah non c'era strada? No, la strada l'hanno fatta adesso. E al vallone a ceravolo c'era? C'era eh, già un po'... Di... A piedi? Sì. A piedi sì. Portavamo l'acqua tanto lontano. Mamma mia. Oh. Quando legge i trecani